Nell'arco comunque di, sì, di tre anni temi. è molto poco, poco. è mm -hmm. vero, però non ci ho rimesso il capitale. Certo, certo. Quindi questo è il scenario intermedio. Scenario sfavorevole, Tenaris chiuda al di sotto della barriera. Sì. Sì. Allora in quel caso il certificato non protegge il capitale investito e io perderò proporzionalmente alla perdita di Tenaris.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 non arriverò di certo a eh, 3.000, nel senso che se l'S&P 500, torno sul grafico, dovesse rompere i minimi annuali posti in area 3.650, io già 3.600-3.550 chiuderò manualmente in perdita eh, il mio certificato perdendo meno del, dell'investimento totale.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 Perfetto, ecco Riccardo a una real show abbiamo assistito con il nostro sì, certo. Nicola Para come grandi chef che all'impronto ti preparano un piatto sì, sì. al volo, un grande piatto e lui invece fa queste operazioni eh, fa. Esatto. in tempo reale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 però a vedere l'attività sullo stesso eh, indice sottostante mi piace molto Nicola perché? perché ovviamente